nel limite il comitato delle informazioni su tutto questo paradosmo di cambiamenti di genere naturalmente a dominire da da da da da da da da da da da da da da da No, io taglio e mettono anche in bocca delle cose che io loro su scherzo, che non un po' non troppo che troppo troppo troppo troppo troppo troppo